A quanto pare siamo in diretta e mi auguro che l'azione necessaria, chiudiamo qui, bene, vediamo se c'è qualcuno, per adesso no. Oh, buonasera Enrico, ben trovato. Eh, si sente bene? Tutto ok? Audio e video, perfetto. Buonasera Daniela, Terry. Buonasera Simona, oh, buonasera Nicola, Elena e c'è anche Anna, grazie, grazie Anna. Siamo ancora un paio di minuti. Buonasera Felicetta e Mirella. Bene, direi che iniziamo perché abbiamo un'interessante lezione da leggere stasera. È la parte conclusiva di un discorso che abbiamo iniziato qualche settimana fa e che si trova più o meno al centro del volume, oltre l'illusione del cerchio Firenze 77. Prima di entrare, di addentrarci dentro questa bella comunicazione a due voci, Kempis e Claudio, eh, ricordo per chi così eh, incontrerà questo video magari attraverso altri canali, che siamo su Focus 3.0, il mistero della vita, pagina di Facebook e che siamo ospiti di Enrico Ballantini all'interno di quella sezione che è stata voluta, fondata da Anna Tamburini Torre, chiamata LUX, Università della Conoscenza. E ormai da parecchio tempo. Andiamo avanti con queste lezioni mensili. Questa che eh, leggiamo questa sera è una comunicazione del 1978 e la troviamo a pagina 145 del libro Oltre l'Illusione. Oltre l'Illusione è il secondo volume del Cerchio a Firenze 77 ed è il volume per quanto riguarda proprio la parte filosofica dell'insegnamento, è il volume più, eh, buonasera Teresa, eh, è il volume più denso e pone le basi di una quantità di questioni che vengono poi approfondite negli anni successivi, dal 78 all'84, cioè nei eh, 16 anni successivi, verranno approfondite le questioni che vengono poste in oltre l'illusione, come se fosse molto chiaro a queste guide che hanno parlato al cerchio Firenze 77 per quasi 38 anni, il programma di lavoro, il programma di studi, di formazione, per cui già dentro questo volume si possono incontrare uh, le tesi a cui mira tutto l'insegnamento del cerchio Firenze 77. Buonasera Lorenza. Eh, è l'ultimo eh, brano, questo del, del capitolo eh, intitolato L'uomo e la morale. È l'ultimo brano mh, conclusivo, molto bello, a due voci, come dicevo, di Kempis e di Claudio. Eh, è anche interessante eh, notare eh, la... La modalità comunicativa di queste due guide, ognuno con un suo lessico e una modalità espressiva, poi anche nelle voci per chi avrà modo eh, di eh, trovare sul sito del cerchio Firenze 77, che è cerchiofirenze77.org, potrà trovare eh, alcuni di questi brani che abbiamo letto, dal libro Oltre l'Illusione, li potrà trovare in voce, quindi in originale, all'interno di questo sito. Ebbene, è una lezione a due voci che conclude, per il momento, perché poi viene ripreso più volte nel corso degli anni successivi, il tema della morale, dell'uomo della morale ed è l'ultimo brano perché poi si inizia, si entra dentro l'insegnamento filosofico vero e proprio. E lì sarà un viaggio molto interessante per chi eh, se la sentirà di proseguire in, queste nostre, in questo nostro percorso di lettura e di approfondimento. Quindi iniziamo pure questa lettura, la morale ideale, e inizia Kempis dicendo non è una scoperta sensazionale, accorgersi che l'uomo concepisce la realtà unicamente in chiave umana della natura si vede il capolavoro ovvero della natura lui vede se stesso come il capolavoro del mondo in cui vive il sovrano vede se stesso come il sovrano del mondo in cui vive se ama gli animali è perché attribuisce ad essi caratteri umani se ammette l'esistenza su altri pianeti di forme di vita individualizzata, la massima concezione, concessione che è disposto a fare in, in tema di diversità da se stesso è nell'aspetto di quegli esseri. Sì, in linea di massima è propenso ad ammettere altre civiltà planetarie più evolute della sua, ma i figli di quelle civiltà sono dei se stessi ingigantiti, per non parlare poi dell'aspetto mostruoso che invece attribuisce a chi immagina di avere una natura difforme da quella del genere umano, genere di cui vede se stesso prototipo esemplare. Perfino Dio è immaginato dall'uomo simile a sé. Nella migliore delle ipotesi è immaginato un buon uomo. Questo modo di concepire la realtà assume una natura così viscerale che raramente l'uomo riesce ad accettare ciò che si discosta dal suo modo di vedere il mondo. Non crediate che stia condannando questo fatto, sto semplicemente rilevandolo. Rilevando cioè qualcosa che ha una ragione precisa, fondata nell'ordine generale delle cose, come ho avuto modo di dire anche ultimamente, ma solo l'assoluto ha valore assoluto. E se il riportare tutto in termini umani produce l'effetto di interessare e far vibrare l'uomo, giunge il momento in cui l'uomo, l'umano, deve uscire fuori dalla propria crisalide, dal proprio minuscolo mondo ed aprirsi all'immensità che l'attende. Allora, intanto ci dà un'indicazione sul fatto di come noi eh, interpretiamo la nostra vita, cioè noi siamo al centro del mondo, ognuno di noi in effetti si sente al centro del suo mondo, circondato dal suo mondo circondato da persone che in qualche modo si riferiscono a lui o come amici, o come parenti, o come conoscenti, o come umanità che si muove tutto intorno. E noi siamo al centro di questo mondo, ognuno al centro del proprio, e osserviamo tutto questo movimento, tutta questa umanità. Siamo proprio i sovrani, ognuno del proprio mondo, specifico, particolare, personalissimo. E Naturalmente eh, questo fa sì che eh, è come se noi ci chiudessimo dentro... Una forma pensiero che è quella costituita dalla nostra mente, e leggessimo tutto quanto avviene intorno a noi sulla scorta della nostra capacità di lettura, dei nostri limiti di lettura. Dice però Kempis: solo l'assoluto ha valore assoluto. Ovviamente, noi sappiamo di essere esseri relativi. Nel momento in cui diventiamo un pochino consapevoli di quel che siamo, ci rendiamo conto di quanto siamo piccoli, e quindi, eh, essendo così piccoli, siamo che. Sappiamo che siamo molto relativi, che abbiamo poca conoscenza di quello che avviene e che traduciamo in esperienza personale tutto quello che avviene eh, sapendo però che le cose sono molto più vaste di quello che eh, noi mh, eh, pensiamo che sia. Allora, Claudio prosegue e dice Uscire fuori dal proprio mondo per l'uomo al massimo può significare avere un comportamento altruistico. A questo vogliono ricondurre gli insegnamenti di altruismo delle guide spirituali dell'umanità. Non danneggiare, aiutare, amare i propri simili. Naturalmente, per rendere accettabile dall'uomo un discorso che contrasta con il suo modo di concepire la realtà, è necessario porlo in chiave egoistica ossia è necessario affermare che il comportamento altruista implicitamente implicitamente comporta un premio l'adattamento della dottrina a se stessi avviene automaticamente per una sorta di compromesso ed è condizione essenziale all'accettazione della dottrina a voi forse questa condizione può suonare poco morale ma se così è lo è perché avete posto attenzione ad una morale un tantino più avanzata. Una morale in cui i comportamenti altruistici non sono determinati da mire egoistiche, ma sono la logica conseguenza di un modo di concepire la società che solo un'ideologia retrograda e crudele può affermare essere costituita da individui che non abbiano tutti gli stessi diritti e doveri. Vi assicuro però che quello che a voi, almeno concettualmente, sembra un giusto modo di concepire l'altruismo, ossia ritenendolo veramente tale quando prescinde da ogni forma di ricompensa, per altri è ancora inconcepibile. L'ideale morale dell'uomo è ben lungi dall'essere superato. Guardate, è molto importante, mentre si ascolta Claudio che dà queste sferzate nella descrizione dell'umanità, eh, ricordare che non c'è una forma di giudizio in, questo, eh, in queste eh, comunicazioni che Claudio fa. Non c'è una forma di giudizio perché eh, quello che lui descrive è una condizione, uno stato di fatto, una condizione che l'uomo vive e che deve necessariamente attraversare dato un certo livello evolutivo che riguarda l'uomo moderno, più o meno, poi si parla di una fascia che comprende moltissime manifestazioni umane, ma in linea di massima possiamo dire che l'uomo è molto molto concentrato su se stesso e che un ideale morale dell'uomo è molto lontano dall'essere Neanche superato, proprio incarnato in qualche modo. Ce l'abbiamo concettualmente, lo capiamo noi che noi adesso non è che abbiamo la pretesa di essere particolari, noi che ci occupiamo di queste letture, però diciamo che stiamo ponendo attenzione ad alcune cose e questo fa sì che in qualche modo quando ragioniamo, almeno teoricamente, sulla morale. Ehm, cerchiamo di vedere gli aspetti dell'altruismo per esempio come aspetti ehm, eh, che posso dire slegati dalla, dalla ricerca di un premio eh, in un qualche tipo di paradiso al momento che dovessimo lasciare il nostro corpo fisico vediamo l'altruismo solo come una manifestazione di una coscienza un pochino più evoluta questa dal punto di vista mh, diciamo della della teoria, cioè lo capiamo che è così, quanto ad incarnarlo il passo è un altro e ognuno di noi conosce il proprio limite ed è bene che lo conosca senza per questo giudicarsi ma semplicemente osservarsi in quella che è la realtà della sua espressione esistenziale. Campes dice, se si passano in rassegna le varie morali per scoprire quelle più elevate ed ispirate, si osserva che esse sono ancora quelle delle antiche religioni, considerando incluse nei ceppi di origine le differenziazioni più recenti. Se l'esame dalle antiche religioni si sposta alle più recenti associazioni, congreghe, organizzazioni, aventi, intenti moralistici, si nota che il cambiamento è solo esteriore. Per esempio, l'uomo, anziché, concepi, eh, anziché concepito da Dio, può essere immaginato financo un'inseminazione degli extraterrestri. Ma tutto questo non significa cambiamento della morale. Le espressioni più alte della morale sono ancora quelle tradizionali. badate bene, intendo dire che le concezioni ormai acquisite come scontate sono morali così umane che, se in tal modo fossero state concepite sin dall'origine, si direbbero morali concepite da uomini più che per gli uomini. Pare che nella scuola della vita il potenziale di istruzione dell'uomo in fatto di morale non conduca oltre un'istruzione media, almeno a livello generale non v'è possibilità di istruzione superiore. Claudio. Anche recentissime organizzazioni a carattere mistico-filosofico insegnano una morale che nello spirito va poco oltre quello tradizionale. Ogni essere è concepito in chiave di avere. Avere degli attributi spirituali come il materialista ambisce beni materiali, avere un'evoluzione spirituale che consenta un passo avanti nella gerarchia degli esseri e per quanto concerne i rapporti con i propri simili lavorare per la fratellanza degli uomini per la loro spiritualizzazione tutte cose encomiabili, se non fossero concepite in chiave di guadagno personale nell'evoluzione spirituale questo è un punto importante, cruciale perché capita spesso noi caschiamo in, in questo tipo di tranello, che pensiamo cosa dovrei fare, come mi dovrei comportare per evolvere spiritualmente. E nel momento in cui io pongo questa questione, come faccio ad evolvere spiritualmente e quale comportamento devo avere, eh, lì è già entrato in gioco quello che i maestri definiscono l'io con le sue esigenze di espansione, anche nel mondo spirituale. Come vi abbiamo detto, l'uomo difficilmente recepisce ciò che si allontana dal suo intimo essere. Quando accetta una concezione, immediatamente cerca di adattarla a se stesso. Se abbraccia la causa del bene in senso morale, allora diventa un partigiano, fa del bene una parte contrapposta ad altre, cerca di fare proseliti, combatte o comunque avversa chi non la pensa come lui questo impegno di se stessi è preferibile alla bulia al non mi interessa in ogni campo ma è sicuro indice che non si è superata la dimensione umana quindi ci sta dicendo Claudio che la dimensione umana prevede come espressione questo uh, porsi sempre al centro di tutto quello che facciamo, di tutto quello che sperimentiamo e di non poter fare altrimenti, perché questo è il nostro percorso. Poi sappiamo noi, o possiamo cercare di capire quanto effettivamente andiamo incontro agli altri perché è in qualche modo nostra natura o quanto invece siamo animati da precetti, da indicazioni, da dottrine, da qualche cosa che non è nostra natura ma che viene dall'esterno di noi prosegue Kempis dicendo per superarla per superare la condizione umana è necessario porre attenzione ad una nuova concezione di se stessi e della realtà ossia ad una nuova morale quindi la morale intesa come una diversa concezione di se stessi e della realtà ammesso che il termine morale sia ancora abbastanza indicativo per significare il raggiungimento di una nuova natura. Se non si pone attenzione ad una verità, essa non entra mai a far parte dell'intimo essere. È ora il momento di sottrarsi all'imperiosa tendenza di concepire la realtà unicamente in chiave umana imperiosa tendenza di concepire la realtà unicamente in chiave umana, che è come dire, eh, devo cominciare a considerare che le cose non stiano come fino adesso io ho pensato che fossero, che il mondo non è quello che si presenta sotto i miei occhi e del quale io ho un'opinione. Non è un passo facile, perché si tratta di rimettere in discussione la nostra stessa esperienza esistenziale la stessa scienza dice Kempis, la stessa scienza vostra particolarmente la fisica per quanto attiene al mondo delle particelle subatomiche avverte la necessità di superare certi postulati certi schemi di pensiero certi modelli ritenuti invalicabili questa necessità ha fatto affermare a qualcuno che non è possibile dare un senso alla realtà sulla base delle sole ricerche scientifiche. Quanto più ampiamente e dettagliatamente la si osserva, tanto più essa appare priva di significato. Lo spettacolo che si svolge davanti agli occhi, dinanzi agli occhi dello scienziato, acquista un senso per il solo spirito che lo osserva, la conclusione di questa affermazione è verissima. Tuttavia, ciò che sembra non avere senso ha proprio lo scopo di condurre a quella conclusione soggettiva. E se la conclusione appare troppo fideistica, aggiungo, prescindiamo pure da essa, ma allora, in termini razionali, non si può considerare privo di significato ciò che non si riesce a capire. Qui, qui fa capolino il Campus filosofo. Se qualche cosa non capisco, questo non vuol dire che quel qualche cosa che non capisco non esista o che sia privo di significato. Lo è solo per me perché io non lo capisco. È fuori dalla portata della mia mente, almeno in questo momento. Ma questo non significa che ciò che è fuori dalla portata della mia mente non esista. Allora, questo è presuntuoso, per non dire strumentale, al fine di ricondurre la scienza dalla parte del materialismo dopo che aveva dato evidenti segni di volersene staccare. Questo è un po' quello che fa un, fa un certo tipo di scienza, di cultura scientifica. Io vorrei chiarire bene che cosa intendo se si prendono dieci carte da gioco. Guardate questo esempio. Se si prendono dieci carte da gioco di un seme qualsiasi e dopo di averle ordinate dall'1 al 10 si mischiano e si scoprono, nessuno si aspetterà di trovarle ordinate nel modo iniziale. Se ancora si mischiano e di nuovo si scoprono, ben difficilmente saranno in uno dei due ordini precedenti. Questo fatto non autorizza ad affermare che, in natura, l'ordine tende a diventare disordine, Semmai si potrà dire più genericamente che uno stato tende a trasformarsi in uno stato diverso. L'ordine è la disposizione secondo un certo criterio. Il criterio appartiene alla dimensione umana e ha un suo innegabile valore, ma è un valore relativo un valore che serve per capire solo fino a un certo punto, per andare oltre è necessario trovare altri termini di raffronto. Vedete, ci sta dicendo Kempis, che noi stabiliamo dei parametri, dei punti di riferimento per interpretare la realtà in cui noi ci troviamo. Quello, quello verso cui i maestri cercano di di orientarci, è in qualche modo aprire la mente a cose completamente nuove, completamente diverse. Lo fanno utilizzando uh, una logica, una logica anche molto immediata, perché questo esempio delle carte è molto semplice. Loro ti dicono eh, il parametro dell'uomo è che le carte sono ordinate dall'1 al 10. Quando sono così sono in ordine. Ma è l'uomo che dice che quando sono così sono in ordine. In realtà le carte possono avere altri ordini. Le mescolo, le guardo e hanno un ordine diverso. E ogni volta che le mescolo possono avere un ordine diverso. E io devo, se voglio capire qualche cosa di più degli ordini diversi che posso incontrare nella mia esistenza, devo accettare il fatto che l'ordine di mio di riferimento è solo uno degli ordini possibili. Il nostro modo di vivere è. Un modo di vivere che si basa su parametri che noi umani abbiamo stabilito. Abbiamo stabiliti perché? perché abbiamo una dotazione strumentale che sono i nostri cinque sensi e poi una mente che funziona in un certo modo che ci portano a interpretare la realtà in quel modo e a stabilire dei parametri per interpretarla e per descriverla. Ma quelli sono i parametri stabiliti da noi, quindi sono come un confine, un limite, una, come dire, una lente di un certo tipo con il quale osserviamo la realtà e, e utilizzando sempre quella lente la realtà ci sembrerà sempre uguale a se stessa. Se noi potessimo cambiare lente la realtà apparirebbe diversa da come appare. E se noi non avessimo i limiti per esempio percettivi che abbiamo noi vedremmo una realtà completamente diversa. Da quella che vediamo intorno a noi. Io me ne accorgo di questo tutte le volte che uh, un raggio di sole la mattina uh, entra dentro la camera da letto mentre io scuoto le lenzuola o la coperta. Quando io faccio questo e non c'è il raggio di sole io semplicemente sbatacchio un po' la roba riassetto il letto ma quando entra il raggio di sole io vedo attraverso questo raggio di sole che entra nella camera, vedo un pulviscolo fittissimo di particelle che sono invisibili normalmente, ma che ci sono. Allora, nella realtà, nella mia realtà quotidiana di sempre, questo pulviscolo lo conosco solo teoricamente, ma non ne faccio esperienza. Quando c'è qualche cosa che illumina in un certo modo, il pulviscolo appare. Non è che c'è in quel momento e prima del raggio di sole non c'era. C'è sempre, ma io ho dei limiti percettivi, ho dei limiti che mi permettono di vedere la realtà fino a un certo punto. Poi ho bisogno di, che intervengano altre cose per farmi vedere di più aspetti di quella realtà. E questo vale, per esempio, questo sto parlando di pulviscolo, che è una cosa che rientra nella capacità dei miei occhi, con l'aiuto del raggio di sole, di vedere particelle di una certa dimensione ma tutte le altre particelle che ci sono, che i miei occhi non possono cogliere, e tutte le onde elettromagnetiche con tutti questi cellulari, ehm, reti di vario tipo, internet, ehm, parabole dovunque che rilanciano segnali. Se ognuna di queste avesse un colore, noi vedremmo, potendo vedere le particelle eh, così sottili, vedremmo, un mondo attraversato da fasci di luce colorati, incredibili, altro che quello che si vede in Lapponia, no? quegli effetti meravigliosi che si vedono nel cielo. Vedremo delle cose straordinarie, non le possiamo vedere, perché noi abbiamo un limite percettivo. E sto parlando solo del limite percettivo dei sensi fisici, perché abbiamo un limite anche um, valutativo, un limite interpretativo mentalmente interpretativo, quindi noi ci chiudiamo dentro i nostri parametri che sono del tutto umani e, e limitiamo la nostra esperienza a questo e pensiamo che le cose stiano così e questo è un auto inganno che facciamo noi stessi non potendo fare diversamente da così perché gli strumenti che abbiamo sono questi. Non è che questo sia sbagliato, eh? è solo la descrizione di quello che è per ciò che siamo noi in questo momento, ciò che ci tocca sperimentare per come siamo fatti. Allora, dice Kempis eh, alla fine del suo intervento, l'ordine è la disposizione secondo un certo criterio. Il nostro ordine, la nostra realtà è la disposizione secondo un certo criterio. Per esempio, le ore per noi vanno dall'ora dall zero e un minuto fino alla mezzanotte. Questo è un criterio. No? Eh, il criterio appartiene alla dimensione umana, ha un suo innegabile valore, dice Kempis, ma è un valore relativo. Un valore che serve per capire solo fino a un certo punto. E quello che vi proponiamo noi, dicono i maestri, è di capire un po' di più, di andare oltre quel certo punto che è descritto dal, dagli strumenti che normalmente utilizzate, gli strumenti mentali, i percettivi e via dicendo. Per andare oltre è necessario, dice Kempis, trovare altri termini di raffronto. Questo vale sia per la percezione fisica che per la morale, che per l'altruismo come lo intendiamo noi. Vale ad ogni livello. Noi non vogliamo fare di voi degli esseri che non vivono secondo la loro realtà. No? Non ci vogliono trasformare in individui psicotici che vedono le cose strane. No, che vivono in modo difforme dalla loro natura e dal loro sentire. Semplicemente vogliamo richiamare la vostra attenzione sul fatto che la dimensione umana, la condizione umana, la condizione umana, nostra condizione, non può essere assunta a chiave di lettura del cosmo intero, è la condizione umana, essendo la condizione umana riguarda gli uomini e basta e noi abbiamo la tendenza invece a, a tradurre tutto attraverso le lenti della condizione umana prendiamo allora, e in termini di morale che esistono altre morali ben più avanzate della loro prendiamo in esame un precetto classico, è, dice Matteo 6:24. Quando tu fai l'elemosina, dice Matteo, non farla strombazzando dinanzi a te nelle sinagoghe e per le strade, come fanno gli ipocriti per avere gloria agli occhi degli uomini. In verità ti dico che quella è la loro ricompensa. Tu invece quando fai l'elemosina ignori la tua sinistra ciò che fa la destra affinché la tua elemosina resti nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Si afferma cioè che lo scopo di fare l'elemosina non è quello di mettersi in evidenza agli occhi degli, degli uomini di avere una sorta di riconoscimento, di ricompensa umana. E questo è un primo ideale morale. Tuttavia, il versetto promette un altro genere di ricompensa, quella spirituale. Perciò la questione è ancora nei termini do ma ricevo. Un modo di purificare questo concetto, o il concetto in generale dell'aiutare, è quello di accettarlo prescindendo da ogni forma di ricompensa personale. Prescindendo da ogni forma di ricompensa personale. L'aiutare per la solidarietà che gli uomini debbono avere fra di loro, a fondamento della quale sta, per chi non creda ad altro, la comune condizione umana La comune condizione umana si basa sul concetto di solidarietà invece l'uomo per rendere meno rarefatto questo concetto per farlo più a sé assimilabile vi apporta dei correttivi come per esempio l'effettiva necessità d'aiuto da parte di chi si vuole beneficare, oppure la certezza che l'aiuto sarà efficace o comunque recepito. Cioè dico Io ti aiuto, ma innanzitutto voglio essere sicuro che tu hai bisogno di aiuto, e poi voglio essere sicuro che il mio aiuto ti arrivi, che sia servito, che sia utile. Questo serve a me per riuscire ad aiutare. Ma il concetto, nella sua originaria purezza, significa aiutare, anche quando si sa che l'aiuto non serve. E noi raramente facciamo questo. Eh? A voi forse tutto questo può sembrare ridurre il precetto a semplice e freddo dovere proprio. Può sembrare un togliere l'amore al prossimo dal concetto di aiutare, amore che è ispiratore di ogni forma di vero altruismo, vi assicuro che non è così. In questa concezione dell'aiutare, l'amore assume forma impersonale. Amore per il tutto, amore privo di passionalità, il concetto del vero amore. E qui sarebbe. lo possiamo fare, ma insomma, sarebbe molto bello: c'è una bellissima, una bellissima lettura del vero amore, su cosa sia il vero amore. Perciò, uh, un passo indietro rispetto alla passionalità che mettiamo è l'aiutare per l'aiutare in se stesso, senza attendersi che l'aiuto serva, che la persona sia effettivamente in stato di bisogno, che tutte quelle cose che noi poniamo come eh, stimoli al nostro attivarsi. Prosegue Kempis dicendo un tale sentimento, quello del vero amore fluisce quando si è compresa la vita la propria unicità e la natura soggettiva della propria esistenza guardate, per chi ha studiato e conosce l'insegnamento filosofico di maestri ha fatto tutto il percorso sa che in queste due righe è contenuto una, un significato gigantesco, sono densissime, potremmo perdere, perdere, utilizzare giornate intere su queste due righe. Un tale sentimento, cioè il vero amore, quello impersonale, l'amore per tutti, l'amore diverso da quello che conosciamo noi, l'amore passionale, il vero amore fluisce, cioè va si muove per conto suo, fluisce quando si è compresa la vita. Quindi, comprendere la vita significa eh, essere arrivati al nucleo di quello che significa la nostra esistenza. Si è compresa la propria unicità, che significa che siamo esseri unici, ognuno di noi è un essere unico, ha compreso la propria unicità, i propri, proprio nei particolari il proprio essere unico e ha compreso la natura soggettiva della propria esistenza. La natura soggettiva della propria esistenza l'abbiamo già in qualche modo incontrata nelle letture precedenti e, e via via andremo ad approfondire sempre di più questo tema qua. La natura soggettiva della propria esistenza significa che eh, un'esistenza come la mia, la tua, la sua non ce n'è un'altra, non è simile a quella degli altri e che l'esperienza che deriva da questa natura soggettiva è assolutamente personale e non trasferibile su altri e quindi i parametri delle, della lettura della vita che facciamo sono assolutamente eh, unici e diversi da quella di tutti gli altri anche se sembra vita condivisa in realtà non è proprio così ma qui si va nelle cose un po' più difficili non a caso, infatti l'uomo dice Kempis scopre la soggettività di ciascuna esistenza individuale a mano a mano che è capace di sottrarsi all'imperioso modo di concepire la realtà unicamente in chiave umana cioè allora che è più pronto spiritualmente allora la spiritualità qualche cosa forse di diverso da quella che ci siamo immaginati eh, frequentando eh, le chiese le religioni le culture ma la spiritualità è qualche cosa eh, che ha a che fare con l'aprirsi a ipotesi diverse sull'esistenza moltissimi sono gli esseri questa molteplicità tuttavia non pregiudica l'unicità ciascun essere diverso, unico già questa riflessione dovrebbe far pensare al fatto che l'uomo in fondo è solo se ognuno di noi crea attraverso la propria visione del mondo i parametri di cui si dota i confini che pone i limiti espressivi che ha crea una sua realtà un suo mondo quel tipo di mondo dove lui vive, vive solo lui e tutti gli altri hanno i loro parametri, i loro confini, i loro limiti espressivi, diversi e forse anche non comunicabili gli uni gli altri. Una solitudine uh, non intesa nel senso umano, ma in altri sensi, fra i quali, per esempio, nel senso che l'uomo è solo di fronte alla realtà, solo perché solo lui può comprenderla, essendo la comprensione del reale un fatto squisica, squisitamente individuale. Allora solo ognuno di noi può comprendere la realtà e lo può fare nel suo modo individuale, non c'è un modo uguale per tutti, ma ognuno ha il suo modo, perché ognuno è unico, è diverso, ha delle caratteristiche simili a quelle degli altri, una dotazione di strumenti simili a quella degli altri, ma per tutto il resto nel suo viaggio è un viaggio in solitaria, è un viaggio eh, esclusivo. Dunque, non solitudine come mancanza di compagnia, l'uomo anche il più accompagnato è sempre solo. Gli esseri che lo circondano per lui diventano suo prossimo, attenzione, gli uomini che lo circondano per lui diventano suo prossimo solo se egli è capace di sentirli così. Cioè se io guardo intorno a me gli uomini e li sento, li vivo come mio prossimo, allora quegli uomini sono il mio prossimo. Solo se egli dà loro vita e sentimento, egli dà a loro vita e sentimento, altrimenti sono degli oggetti, sono delle immagini, sono qualcosa che si muove intorno a me e a cui io non faccio caso, non presto attenzione, non li considero. Perché sono tutto immerso nel mio sogno, sogno unico, irripetibile, sempre il mio. Ma questo sogno può essere popolato di creature se io do loro vita e sentimento attraverso il mio sentimento e la mia vita. I concetti delle varianti e della non contemporanea percezione di una situazione nel mondo della percezione, da parte di sentire di grado diverso non sono concetti originali perché fanno dell'uomo un solitario qui abbiamo citato cose che riguardano l'insegnamento filosofico che abbiamo cominciato ad affrontare nel primo volume dai mondi invisibili e sarà bene che durante i prossimi mesi in cui in estate non ci sentiremo sarà bene che torniate a rileggere a riascoltare quelle lezioni, a rileggerle perché ci serviranno per proseguire nella parte filosofica. Quindi abbiamo parlato di varianti, della non contemporanea percezione di una situazione del mondo, eh, della percezione da parte di sentire di gradi diversi. Al di là della verità di questi concetti, l'uomo è solo perché solo lui può dare vita e sentimento e calore umano al mondo di immagini che lo circonda. c'è cioè un mondo di immagini che mi circonda e solo io posso dargli quel calore che lo fa diventare amabile, pieno di rapporti, di contatti, di piacevolezza. Ecco, che cosa significa che l'amore è premio di chi ama? Che una situazione del mondo degli accadimenti sia percepita simultaneamente da tutti i protagonisti non annulla il fatto che ciascuno di essi la percepisce diversamente, isolatamente, solitariamente. Questo stato di cose, intuito dall'idealismo soggettivo, ha lo scopo di realizzare la comunione degli esseri solo là dove essa è creazione e non distruzione, cioè nel mondo del sentire. Nel mondo del sentire questo stato di cose realizza la comunione degli esseri, attraverso dei processi che spiegheremo e affronteremo nella parte filosofica di questo volume. Nel mondo della percezione l'uomo credendo di poter influire arbitrariamente nella vita dei suoi simili attraverso a molte incarnazioni e moltissime esperienze, acquista rispetto e senso di responsabilità nei loro confronti. Poi scopre che al di là dell'apparenza è solo e nonostante ciò conserva intatto il senso del suo dovere. Quando ha capito che le proprie limitazioni rendono divisi, diversi, soli, e ciò nonostante ama il tutto di un amore impersonale e privo di passionalità, allora trascende la condizione umana, non più a lui necessaria, e vive unicamente della comunione dei Santi e qui dice Campis ascoltate reverenti quando le guide del cerchio dicevano ascoltate reverenti le poche volte che è accaduto si manifestava una voce questa voce incredibile dovreste andare proprio a sentirla sul sito cerchiofirenze 77org perché è, è una voce non voce è una, è una del cosmo, non so, non so come dire. Comunque, dice: Ascoltate, reverenti, e qui c'è uno dei brani più famosi nel cerchio Firenze 77 che inizia dicendo: Tu avrai capito la vita e fa una serie di affermazioni. Ognuna di queste affermazioni è un viaggio nell'infinito. Ascoltiamolo, lo leggiamo insieme per concludere questa nostra lettura. Perciò tu avrai capito la vita non quando tu farai il tuo dovere in mezzo agli uomini, ma quando lo farai nella solitudine, non quando, pur raggiunta la notorietà, potrai avere una condotta esemplare agli occhi degli uomini, ma quando l'avrai e nessuno lo saprà neppure te stesso. Non quando tu farai il bene e ne vedrai gli effetti, ma quando lo farai e non ti interesserà avere gratitudine né conoscere l'esito del tuo operato. Non quando tu potrai aiutare efficacemente e disinteressatamente ma quando aiuterai pur sapendo che il tuo aiuto a nessuno serve, neppure a te stesso. Non quando tu ti sentirai responsabile di tutto ciò che fanno i tuoi simili, ma quando conserverai intatto il senso della tua responsabilità, pur sapendo d'essere l'unico uomo al mondo. Non quando tu avrai compreso che tutti gli esseri hanno gli stessi tuoi diritti, ma quando tratterai l'essere più umile della Terra come se fosse colui che ha nelle sue mani le tue sorti. Non quando tu Amerai i tuoi simili, ma quando tu stesso sarai i tuoi simili e l'amore. Bene. Qui ci fermiamo. Può darsi che la prossima volta che ci eh, troviamo mh, con queste dirette, ci soffermiamo a dire qualcosa su queste, su queste bellissime frasi di questa entità che abbiamo chiamato entità X, non sapendo chi sia, ma altissima levatura spirituale veniva percepita dai presenti. Ci salutiamo con queste. È previsto che la Lux credo che prosegui anche in luglio, ma ho un'agenda impossibile in luglio, quindi per quello che mi riguarda questa è l'ultima lettura prima della lunga estate e quindi credo che ci ritroveremo dopo l'estate secondo il calendario che verrà stabilito da Anna Tamborini Torre, credo, credo, uh, fine settembre o inizio ottobre, credo, insomma sarete sicuramente avvisati di questo. Vi ringrazio di essere stati con me questa sera, in mia compagnia. Mi permettete di immergermi in questa bellezza uh, insieme a voi e questo per me è bellissimo. E, e vi saluto e vi auguro di passare delle belle, serene giornate ricordando che si può amare in una maniera diversa. E vi abbraccio tutti e a presto.